Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy. Ed è un po' che non ci vediamo però, eh, ho aspettato prima di finire tutti i video da registrare. Ora infatti ho finito Super Mario Galaxy e sto iniziando a registrare il um, Pokémon Lesgo Eevee. Allora, in questo episodio finiremo il mondo 5 con il boss meno memorabile di tutti. Infatti, prima di registrare questo video, per registrarlo con qualità buona, ho dovuto riguardarmelo perché non mi ricordavo nulla. Um, se ma magari Mario riesce a, a raggiungere il, um, il posto senza fare giri infiniti e cose del genere... Ah, ok, abbiamo sbloccato un teletrasporto, almeno. È stato utile. Allora, inizieremo però prima con qualcosa che abbiamo lasciato indietro rispetto all'altro episodio, che mi sono pure quello riguardato prima di registrare questo che non mi ricordo affatto nulla. Eh, ci siamo lasciati indietro una cometa, cioè la cometa rapida, quella gialla. Arrivo alla cometa rapida, Ra rapida. <ride> Ovviamente ho perso questo livello, però vi ricordo che um, io taglio i fallimenti, quindi ho perso e, e ho tagliato. E, e questo è quello buono, me, me lo ricordo. Non, non facciamo come l'ultimo episodio che ho, non ho tagliato proprio niente. Allora, questo questo livello può sembrare molto difficile perché comunque vanno troppo veloci. Ma basta aspettare e andare. Cioè, nel senso non è che ora ecco, ora vado. No, perché devo aspettare che arrivi lì. Bisogna aspettare che arrivi lì, poi andarci vicino, aspettare di nuovo e e andare. Un, uh, per una sicurezza maggiore, poi il resto è facile. Qui aspettate al centro. Easy easy. Uh, il tubo è inutile, non serve a niente. <ride> si possono prendere anche da lì i piedi di Mario. Sono stati punti ora. Salto tattico. Potevo fare un salto in lungo per andare più veloce, però vabbè. Ed ecco qui, proprio vicinissimi al, al punto di spawn della stella. Vi ho detto che era facile, lo sapete che veramente io ci ho messo 30 anni per fare questo livello, però vabbè, dettagli a parte, sono, sono quasi sicuro che siete più bravi di me, a parte nel uh, Manta Source. quello io sono il, uh, il campione mondiale. Infatti, vi metto nelle schede l'episodio in cui io ed Enemitizia abbiamo fatto il Mantasurf, in cui lui mi ha, mi ha passato il telecomando perché non era capace. Galassia di Reschelopesce. Reschelopesce? Ma è questo il boss? No. Cioè, sì, ma no. capirete tra poco che lo intendo allora, un mondo sub subacqueo, però sembra piuttosto piccolo, sarà facile la, la missione qui ci sono un po' di astroschegge, però a noi non servono, che siamo uh, ai 2000 e pasta e ehm, il ghiottone che vuole più mon monete stella, sì, sicuro Uh, che vuole più astroschegge, lo, ne vuole 1600, quindi siamo già buoni. Cazzin, cosa sta succedendo? Cos'è sono quelli? Stalagmiti, stalattiti. Quelle, vabbè. Oddio. Yep. Questo è un, un boss. C'è un boss nel, nel mondo segreto extra, uh, ma tranquilli, cioè non, è, non è molto difficile, beh veramente sì, è un po' difficile, però non è, non è molto. Bisogna colpirlo tre volte con i pushy. Il problema è mirare. Um, non è questo il boss meno memorabile, perché questo me lo ricordavo. <ride> il problema è che non mi ricordavo come nuotare uh, bisogna puntare alla testa credo perché uh, o, o è troppo difficile mirare al corpo visto che è, è, è troppo cioè ha solo le costole diciamo costo, se posso dire così uh, quindi è difficile puntare oppure è proprio impossibile infatti vi consiglio di mirare alla testa wow Um, un altro consiglio che probabilmente non attuerò in, in questa sezione di gaming um, Dovete seguirlo da dietro, lui è, è comunque più veloce di voi quindi voi starete per forza dietro Ecco, ecco, lo sto facendo Dovete seguirlo da, da dietro così uh, si mira meglio la testa da dietro Bravo Mario che vai, vai velocissimo e ora sto morendo a caso Dai lo stavo per intercettare Mario Piccola pausa Ok ritiro quello che ho detto, Il, questo boss è piuttosto difficile. soprattutto per me, oddio, quel guscio! Dai! Non puoi essere così incompetente, stai facendo una let's play! Me del 2019 che ha registrato questo video! Dai! Sì! Beh, posso dire che tra tutti i miei tiri ne ho fatti metà buoni. Per ora. Um, quelli sono gli, gli scheletri um, di pesce. Le rische di pesce um, che ti inseguono da Super Mario World. Che vengono da super mario world uh, e poi sono state pure riprese in new super mario Wii uh, di cui ho fatto una let's play che vi metto no non me la metto in descrizione fa un po' pena dovrei farci un let's replay Un'altra cosa è me, molto meglio alzarsi dalla, dal, dalla, dal fondo perché il pesce è molto in alto rispetto al fondo e prenderlo da sotto è davvero difficile. mancato 2 su 3 pezzi il guscio uh, rosso è più veloce e l'ho colpito e anche prende al, um, a ricerca e a ricerca non me lo ricordavo quindi tecnicamente dovrei prenderne uno rosso però vabbè sono troppo incompetente per farlo sì, alla seconda fase eh, non fa neanche la cutscene. Ecco. E ora altri due colpi e basta. Ora ho visto lo sfondo, lo sfondo è uguale a quello al mondo della, della Casa Boo. Dai. L'ho preso proprio di striccio. Bene, ora se non muoio aspistiato riesco a prendere un, un guscio. Ok. Questo è tipo il primo danno che prendo, cioè, non, non c'è pericolo di morte in questa battaglia, è il boss più facile del mondo soltanto che non ci, non, non ci metti così tanto, così tanto poco, sì. così poco. Non credo che si riesca a nuotare così in un, um, in un pianeta così piccolo, però ok Mario, va bene. Ed ecco la stella. 81 stelle, uh, siamo a, boh, non, non mi va di fare le frazioni ora <ride> Siamo a 81 centoventesimi del nostro lavoro Yay! E ora la galassia boss Il mondo torrido di Bowser Jr. Ok Re Caliente di nuovo È il pianeta rovente Sì, Re Caliente è tornato per essere Un boss del mondo Non ve lo aspettavate neanch'io Non me lo ricordavo No vabbè me lo ricordavo perché l'avevo riguardato questo video um, Però non me lo ricordavo um, quando ci ho giocato Infatti mi sono chiesto ma scusa non era Bowser Junior E invece no non era Bowser Junior Allora qui come sempre a attirate a voi i, i vostri pallotto di build di fiducia per, per uh, sbloccare la stella lancio quindi non hanno neanche programmato uno sfavillotto Qui c'è direttamente una stella lancio intrappolata Siamo stancati i sfavillotti Bene con l'intermezzo più, più easy del mondo Possiamo già sconfiggere il boss ora visto che qui ci danno un fungo energia che ignorerò per qualche motivo Perché l'ho fatto ok no non lo sto ignorando dai prendilo ok almeno e come vi ricordo vi restaura del tutto la vita il fungo energia Questi sono dei polpi calienti che vi lanciano anche le palle di cuoco oltre, oltre ai, ai, ai cocomeri. Eh, non riesco a parlare ai cocomeri. Oh no, Bowser Jr., no, dov'è il Mr. Caliente? Se perdo altre megastelle mio padre si arrabbierà. Oh no, mi vedo costretto ad usare la mia arma segreta. Vai, re caliente! Sono migliorato nella lettura almeno <ride> Ed ecco qui Re Caliente a rosso, Perché è nero Quindi probabilmente l'hanno pure bruciato. Povero polpo di mare Sì non dico polipo. E di nuovo sa giocare a tennis fa Faresti invidia a Waluigi Quando ci ho giocato da solo a ah, questo gioco um, è, è, è stata una delle battaglie più difficili questa. Perché vabbè il boss finale è il boss finale perché fa, fa schifo comunque. <ride> Ma di questo parleremo nell'ultima puntata. Um, um, questo invece è un po' difficile perché potresti cadere nella lava in ogni secondo. Perché se rimani fermo, cade la piattaforma. Se ti muovi potresti cadere perché una piattaforma passata potrebbe, potrebbe essersi abbassata, abbassata abbastanza per farti cadere, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è un po' difficile muoversi. Grazie, telecomando, per aver rovinato questo momento di gloria. vi ho già detto che questo gioco è un continuo riferimento a um, Super Mario 64 ed ecco il sesto mondo è l'ultimo mondo che dovrebbe essere tipo un mondo extra ma noi lo faremo prima del boss finale perché è 100% %ismo. mi scoperto una nuova galassia del, um, di questo livello abbiamo scoperto tutte le galassie e le faremo tutte nei prossimi episodi, altri 4 episodi e sarà tutto finito. Vi ricordo eccetera eccetera, sta finendo il tempo, aiuto, um, iscrivetevi, ciao!